Buonasera, siamo live in questa puntata speciale delle Books Angels che si sono trasferite su Facebook per questa volta. Poi capiremo se ci saranno altre occasioni e se ci trasferiremo altre volte, ma volevo presentare la mia ospite di questa sera, anche se siamo una coppia oramai eh, super super, come si suol dire, unida, per cui consolidata vi presento Mariangela Cofone, The We Small Blog, perché chiaramente il suo, il suo blog si chiama The We Small Blog e su Instagram, dove normalmente siamo, è proprio con The We Small Blog. Quindi Mari, aspettando che arrivino gli ospiti, cominciamo a raccontarci un po' di cose io e te e poi chiaramente eventualmente ripetiamo alla fine. Certo, intanto saluto tutte quante voi che ci seguite, tutti voi che ci state seguendo. Noi siamo appunto le Books Angels e generalmente la nostra diretta la facciamo su Instagram. Ma questa sera, proprio per la particolarità della tematica che tratteremo, e lo vedrete a breve, abbiamo deciso di comparire qui sugli scremi di fetto. Già è un volto più che noto nelle, nelle dirette su questa su questa piattaforma. Io sono appunto Mariangela Cofone, sono eh, book blogger e bookstagrammer molto attiva appunto su Instagram e ho anche eh, un sito web in cui potrete leggere tutte le varie recensioni dei libri che leggo appunto per collaborazioni e anche per mia curiosità. E appunto questa sera come... Vi abbiamo un po' accennato, parleremo sicuramente di, di libri, di letture, ma affronteremo anche una tematica un po' particolare, un po' speciale, che ci ha spinto anche a eh, trasferirci per questa sera appunto proprio su Facebook. Vero Lucia? Sì, assolutamente sì. Io sto andando su Facebook perché devo vedere che si è arrivato il tutto, che eccoci qua, siamo in diretta. Intanto hanno già commentato, buonasera ad entrambi, ciao. Ci saluta Alessandro Porri che è uno scrittore, di Fiave per bambini meravigliosi, meravigliose, anche i bambini che vedono le fiamme ovviamente. E, um, è uno scrittore anche di romanzi, e quindi è un grande piacere averti qui stasera, Alessandro. Ciao! Poi c'è Bruno Volpi, bonsoir ragazze. Bruno Volpi. Ti presento un po' le persone che magari tu non hai avuto modo di conoscere. Bruno Volpi è un autore. Eh, magnifico, anche lui devo dire che fa parte della scuderia eh, della casa editrice Laura Capone insieme ad Alessandro Porri, hanno scritto tantissime fiabe per le antologie che Laura Capone propone per le scuole, così intanto facciamo anche un po' di pubblicità a questa realtà meravigliosa perché Alessandra Capone regala eh, in quanto editore alle scuole eh, i, suoi, i suoi testi, in modo che da, da piccoli fino a grandi possano... Eh, cominciare ad apprezzare autori nuovi. L'ultimo romanzo di Bruno Volpi è La tavolozza dell'anima, che è un romanzo meraviglioso che ti consiglio perché è veramente super originale. E poi abbiamo un'altra scrittrice, abbiamo Iris Bonetti che ci segue anche su Instagram. Ciao Lucia Caponetto, ciao a entrambe. Iris Bonetti è un'altra autrice della quale ho fatto eh, una recensione del suo romanzo Isolati, che è un eh, romanzo d'avventura meraviglioso, un tomo, infatti lei mi dice, quando l'hai finito avvisami, quando l'hai finito avvisami, sì. ma vale la pena leggerlo perché è veramente veramente bello. Questi sono gli ospiti al momento, aspettiamo l'autrice Laura Valle che dovrebbe scriverci, ciao sono arrivata, credo, se no scrivicelo Laura così non siamo sicure, e intanto direi che possiamo anticipare un po' Com è nata questa diretta? Non tanto su Facebook, che l'abbiamo già un po' accennato, ma la scelta di questi libri. Da dove è nata? Come è nata? Dai Mari, facciamoci due chiacchiere di te i nostri amici ci ascoltano. Intanto siamo a dieci occhietti, che non è niente male. Assolutamente. Anzi, tra l'altro, ne approfitto per invitarvi a interagire con noi in diretta, perché quella di questa sera sarà una puntata di presentazione di tre libri eh, particolari di un'autrice che abbiamo avuto già modo di conoscere attraverso un'altra sua pubblicazione dedicata ai racconti di mm, donne anziane che quando erano bambine, quindi quando erano giovani, hanno vissuto il fascismo e quindi la guerra. E il suo libro ci ha colpito particolarmente, su cui appunto abbiamo anche realizzato, vero Lucia, una diretta, sempre delle... E come? Su Instagram e che è piaciuta moltissimo e nella quale ci siamo anche divertite molto ed è, stata anche un, è stato anche un modo per affrontare alcune tematiche che a noi stanno particolarmente a cuore no? legate appunto alle, alle donne e all'importanza anche che hanno avuto in quel periodo e, ebbene eh, l'autrice eh, Luana Valle è stata così gentile da eh, inviarci eh, altri tre libri quindi si tratta di una vera e propria... Mh, tri, proprio, sì, tre. possiamo definirla trilogia anche se non si parla di Harry Potter <ride> riguardo appunto a ehm, tre tematiche, tre tematiche, li facciamo vedere Lucia che dice che ama la regia, Adesso. non di sovraimpressione, assolutamente, d'accordo, uno, due, tre, eccole qui. Quindi, come vedete, questa sera la tematica principale sarà quella dedicata alle Tardone. Tardone! <ride> la Silvana Valle ha scritto appunto questi tre libri eh, in ordine, se non erro, dieta per Tardone, poi ginnastica per Tardone e dulcis in fundo, non poteva mancare, sesso per Tardone! <ride> Tra l'altro sono copertine davvero molto belle. Bellissime. Ho di farvi vedere appunto la grafica di, di questi libri. Le illustrazioni sono di Luigi Berio e regia colori di Paolo Vinci. Già che ci siamo appunto, ne abbiamo portato, e Per citarli, eh, l'editore è Andrea Pacilli, così avete già qualche informazione in più. Esatto, intanto è arrivata l'aula, l'aula. è arrivata Luana Valle che ci saluta, quindi siamo tranquille che la puntata può cominciare con l'autrice e io cosa dici? Partirei, magari non anche in ordine, ma casualmente sono in ordine, in realtà forse andremo proprio in ordine, con il mh, dieta per Cardone, anche se Devo dire la verità che io e Mariangela non abbiamo voluto darci proprio un ordine preciso, no? Quindi salteremo di palo in frasca, come si suol dire. <ride> no, da, un esatto, da uno e dall'altro. Esatto, faremo dei salti pazzeschi da uno all'altro, ma perché vale la pena. Ma eh, c'è una costante, più di una, ma eh, ci tengo a precisare una costante in questi eh, tre libri, ovvero la definizione. Della parola del termine Tardona per la Treccani, l'enciclopedia Treccani e la definizione e la definizione per quanto riguarda il gergo delle ultra quarantenne, quarantenni. Nel frattempo, mi sono distratta un attimo perché è arrivata la mamma che scrive: Ciao belle bimbe, altro che Tardone. Brava mamma, grazie, grazie, sì. sera. Sì. <ride> grazie mille. Un attimo molta solidarietà tra di noi aspetta che c'è qualcosa che... cosa c'è? ma sono in diretta Niente, deve arrivare adesso scusatemi eh eccola qua Conta... eh, mi sono dimenticata Sì, mascherina ha voluto a tutti, i conti, a tutti i costi mettere la mascherina non tutti la conoscono in realtà è la nostra mascotte è Ernestina ed è la nostra amica che ci tiene compagnia durante queste dirette. Non capisco perché mi faccia no. Vuoi, vuoi dire qualcosa? Vuoi togliere la mascherina? Va bene. Ciao Ernestina. Sollillo. <ride> mi sembra che vada tutto bene quindi, no? <ride> Ebbene sì, lui è Lillo Sollillo. E chi ha visto LOL lo potrà capire, chi non l'ha visto no e quindi chi non avrà visto LOL invito caldamente a partecipare e, e la... per quello Basta così, senza parole perché il collegamento è stato ovviamente diretto e non me l'aspettavo proprio da Ernestina, non l'avrei mai detto Ernestina di te tutto questo? <ride> Pensavo. Che... In effetti, in effetti, tra l'altro vorrei farti notare, giuro che è casuale come siamo vestite uguali, Io, Ernestina. Però siete, siete proprio. Ci confondiamo, eh. Che, Mafalda, che secondo me è bellissimo sì, ha avuto un successo guarda me lo sono messo per andare a lavorare e vi dico la verità non mi sono cambiata e ho voluto fare la diretta così ah perché Mafalda secondo me era assolutamente in tema perché sarà una tardona eccezionale e devo dire che Mafalda è poco più grande di me secondo me rispetto ai miei ricordi di infanzia quindi è perfetta in tema ma soprattutto adesso che noto questa, questo condann è veramente imbarazzante allora per chi non la conoscesse lei è Ernestina la gallina che questa sera ogni tanto farà un intervento quando riterrà e se riterrà deve intervenire. bene presenta come dici scusami perché sai che arriva dopo a sua discrezione a sua discrezione, a sua discrezione. Bene. Grazie Ernestina, grazie della tua partecipazione. Intanto scrivono ultra quarantenni, allora ci sono dentro anch'io. Siris, non hai idea? L'ho scoperto di recente, è stato drammatico. Questa qui invece. È solo alle soglie, però infatti l'argomento mi interessa particolarmente. Però è alle soglie, cioè non so se... Però meglio, meglio prevenire, quindi meglio... Formata. Meglio prevenire che curare. Allora vi do la definizione, perché comunque io resto la lettrice e da questa parte abbiamo con lei che recensisce, la recensione dal dizionario Treccani. Tardona, sostantivo femminile. Donna in età non più giovane, specialmente se mantiene o ostenta modi, atteggiamenti ed abbigliamento giovanile. Dal gergo delle ultra quarantenni. Tardona. Sostantivo femminile. Simpatico appellativo riferito ad affascinanti signore di mezza età, curiose e disponibili verso la vita, gli altri e se stesse, dotate di una grande ironia, non millantano di essere giovani. Lo sono. Quindi, partiamo, partiamo, partiamo secche così. Andiamo a vedere. Belle cari. Ora, dopo di ciò, andiamo a scoprire che cosa ha spinto Luana Valle a scrivere Dieta per Tardone. Ogni romanzo, ogni, romanzo, ogni libro, ogni testo ha la spiegazione del perché. Allora, partiamo dalla Dieta per Tardone. Perché ho scritto dieta per tardone? Per due motivi. Il primo consiste nel fatto che mi sono resa conto che l'esercizio da solo, per quanto regolare ed eseguito correttamente, non è sufficiente per mantenersi in forma. Perché nel corpo di una donna di mezza età si verificano cambiamenti sostanziali del metabolismo per cui diventa importante mangiare meno e meglio. Il secondo è perché me lo hanno chiesto tante amiche che come me stavo, stavano vivendo questo delicato momento. Per cui mi sono rimboccata le maniche e mi sono messa al lavoro. Infatti è molto interessante questa motivazione eh, che ha appunto eh, spinto Luna Valle a eh, scrivere prima dieta per tardone, poi ginnastica e poi sesso. Una vera e propria eh, trilogia che eh, tratta argomenti di cui però non si parla tantissimo in realtà e, e lo fa in modo sicuramente molto approfondito ehm, con appunto conoscenze, dopo vi parlerò vi introdurrò anche l'autrice, così conosceremo anche Luana, e parla appunto di tematiche molto delicate, di cui si parla poco, lo fa in modo molto approfondito, serio e professionale, però anche con un pizzico di ironia. Soprattutto, eh, ciascun libro eh, comincia proprio con un'introduzione, di cui appunto Lucia ci ha letto una, una parte in cui Luana stessa parte proprio da quella che è la sua esperienza, quindi questi, questi libri nascono eh, sicuramente da diverse motivazioni che conosceremo nel corso della diretta, però principalmente sono, eh, sono nati proprio da quella che è anche la sua personale voglia di approfondire queste tematiche proprio perché lei stessa si stava avvicinando alla cosiddetta mezza età, quindi aveva voglia di approfondire queste questioni di entrarci dentro e, e quindi parte proprio da quelle che sono le sue che, che è stata la sua esperienza personale eh, partendo appunto dal suo rapporto con il cibo dal rapporto con lo sport e poi anche se lo affronta giustamente in modo più delicato eh, anche il rapporto con il sesso andando appunto avanti con l'età esatto diciamo che ehm, io trovo che eh, come diceva giustamente Mari, in questi tre libri ci sia tutto. C'è la verità, c'è la scienza, perché lei ha studiato moltissimo prima di scrivere, perché attenzione, io lavoro nel mondo della, del dimagrimento no? è il mio mestiere, il mio lavoro A <ride> è proprio quello e quindi so per certo quanto sia importante documentarsi prima di dare delle informazioni, soprattutto quando si parla di dieta perché siamo tutte sensibili a questo argomento e il rischio di cadere in trappole di dieta di giornali, di dieta che fa l'amica che magari è alta 20 cm più di me, la faccio anch'io, non so perché io non ho i risultati, quindi è un tema per me molto caldo. Devo dirvi la verità, quando mi sono arrivati questi tre romanzi, questi tre libri, io mi sono un po', ehm, ero un po', diciamo, limitata al titolo, quindi pensavo che fossero ehm, più, ehm, passami il termine Luana, non voglio sembrare, ma eh, più divertenti e basta, ecco, pensavo che fosse una cosa più ironica che altro, invece è stata una piacevolissima scoperta Leggerli e capire quanto effettivamente di altro ci fosse. Ora, conoscendo un po' Luana dopo il suo ultimo romanzo, certamente mi era giusto aspettarsi qualcosa di anche molto profondo, però il titolo mi ha fuorviato non poco. Quindi, bello scoprire che oltre al divertimento eh, c'è anche tanto da imparare. E come c'è tanto da imparare, c'è anche tanto. Mh, ci sono tanti argomenti sui quali riflettere, no? Uno sui tutti che mi ha colpito, ma forse perché a pagina 6 è spuntato fuori, è Il marito di Luana. Quindi, in questi tre romanzi, in misura diversa, sarà presente questa misura, questa figura maschile che è davvero importante all'interno di, di queste letture, ma è importante nel modo giusto. Lei ha dichiarato che nel, nel libro che sta facendo vedere Mariangela, ovvero Sesso eh, per tardone, ci sarà poco, infatti non troverete delle spiegazioni <ride> pazzesche della vita sessuale di Luana, che ha detto ragazzi perdonatemi, vi dico solo questa, poi sono un po' cavoli miei. E quindi io e Mariangela ci siamo rilassati, mi ha detto bene. Quindi anche noi non dobbiamo proprio entrare nel dettaglio esatto. della ma nostra vita ci siamo sessuale. Ci siamo salvate da questo punto di vista. Quindi ci siamo salvate, mentre nelle altre due situazioni devo dire che complimenti a Luana di aver trovato un uomo che comunque la appoggia no? eh, in, in, nelle cose che fa, ma eh, con quella sensibilità che non tutti gli uomini hanno. E io leggo proprio un paio di righe per farvi capire questa cosa e eh, ci sono due circostanze addirittura potrei, potrei anche fare mh, no, non lo faccio già al salto Lascio, rimani, rimaniamo ancora un attimo qua eh, la, la parola che mi viene in mente leggendo questa frase è il sostegno eh, Luana nella prima pagina che vi ho iniziato a leggere continua dicendo che, eh, di essere cresciuta con latte della mamma fino a nove mesi che cosa è successo? Che quando è nata la figlia di Luana, in realtà dopo un mese e mezzo mia figlia non cresceva più e dormiva poco e io stremata piangevo ogni volta che arrivava l'ora della poppata sentendomi completamente inadeguata. Finché mio marito non ha pronunciato la frase risolutiva di cui gli sarò eternamente grata. Una mamma non si giudica da quanto latte produce, quelle sono le mucche. Così siamo passate, men che non si dica l'allattamento artificiale, che ha riportato il sorriso a me, una crescita regolare a mia figlia e il sonno a tutta la famiglia. Ecco. È wow. bellissima questa parte, perché sicuramente tocca anche una questione molto importante, ovvero il ruolo dei compagni, i mariti, e, laddove sono, anche nel... Sostenere nell'accompagnare la propria compagna anche attraverso eh, questa fase della vita che sicuramente implica un cambiamento e implica anche un, eh, un mettersi anche nuovamente in gioco. Il fatto anche di, e eh, lo affronta anche Luana in questo aspetto, di comprendere che non finisce qualcosa ma continua seppure con anche modalità differenti ma anche eh, negli anni della mezza età è possibile davvero sbocciare come donne e, come? e è importante come appunto ha sottolineato Lucia leggendoci questo passo il ruolo dei propri compagni quindi degli uomini quindi eh, ometti che ci state ascoltando tenetelo presente perché questi libri in realtà eh, parlano delle donne, ma eh, sono a mio avviso anche molto interessanti da, da, da fare come letture anche per gli uomini, anche per conoscere e avvicinarsi un po' di più a quello che è davvero l'universo femminile, quelle che sono eh, le problematiche anche che una donna eh, si trova ad affrontare nei cambiamenti del della proprietà, no? del, del proprio corpo, e eh, io davvero consiglio sempre queste letture che sembrano eh, principalmente dedicate alle donne, in realtà secondo me lo sono tanto anche per gli uomini, perché sono delle modalità per entrare ancora più in contatto e conoscerci davvero nel profondo, quindi certo. sono libri da regalare ai propri compagni, ai propri amici... Perché male non fanno assolutamente male non fanno e soprattutto in un modo molto delicato danno proprio delle istruzioni per l'uso in tutte e tre. Quindi, Perché? Antenne dove? <ride> eh, dovete sapere che se. Le donne, ora come al solito gli ramari, poi generalizziamo, poi ci sarà quella eh, che, che dirà che non è vero, poi ci sarà quella che dice così dalla nascita, però io parlo in generale, sempre perché per forza dobbiamo parlare in generale. Eh, ma eh, maschi, se ci sapete prendere, alla fine ottenete molto di più da noi. Quindi fate anche un po' i furbi, no? <ride> provate magari a capire, a, a soddisfare, cioè tipo se una donna, la vostra donna, viene da voi e vi dice non sono ingrassata secondo te, non partite se con un sì in effetti 4 kg li hai presi, 3 kg, sì magari oppure ma oh, vabbè dai c'è tempo per l'estate ti metti a addietra tra un po'. No, non si, si dice così. No, non si, e non si dice neanche a me piace anche cicciottella, no, non si dice così. Luana non entrerà proprio in questo tipo di argomento, ma darà tantissime istruzioni per l'uso. Quindi io vi faccio un esempio, ma non istruzioni dell'uso, attenzione, lei dà delle istruzioni per l'uso per vivere meglio con noi stessi, perché ricordiamoci che la cosa più importante siamo no. noi ed è... Bene con noi stesse, esatto. il maschio c'entra nella misura nella quale più noi siamo tranquilli con noi stesse, più riusciamo a dare dall'altra parte. No, E' tenuto conto che stiamo parlando di dieta perché, se no, se stessi leggendo il sesso dicendo così avrei potuto già scatenare. Ah, quindi ho cambiato di comprensioni, a chi ci segue perché è meglio non rischiare. Non ci sono mai... argomenti, bisogna andarci piano. Esatto. Quindi, no? le istruzioni per l'uso in realtà, vi faccio degli esempi, sono per noi stessi, cioè come affrontare meglio e come affrontare con il sorriso determinate cose. Ad esempio, difficoltà cognitive vuoti di memoria e difficoltà di concentrazione. Non vi allarmate, non stiamo diventando matte, si possono manifestare e non vi preoccupate perché in misura diversa succede a tutte e qualche volta possono persino tornare utili. Cosa fare? Eccoci qua. Tenere allenata la memoria con esercizi tipo linguistica, leggere molto. Intraprendere nuovi corsi di studio, ricordo a tutte che la cosiddetta Università della Terza Età propone corsi di ogni tipo, frequentati soprattutto da Tardone. E poi utilizzare tutti gli accorgimenti possibili per ricordare le cose, come riporre gli oggetti sempre negli stessi posti, annotare gli impegni e gli appuntamenti su più agende e sul calendario della cucina, scrivere lunghi elenchi delle commissioni da fare prima di uscire per poi lasciarli a casa e improvvisare, arte in cui siamo, <ride> bravissime. Esatto, non ci batte nessuno in questo, assolutamente. Oppure, e questa cosa la leggo perché torniamo a Bomba con questo uomo meraviglioso che ha Luana. l'attività più indicata, qui dice, mm, allora, Allenarci al pensiero positivo, dice Giovanotti, a considerare situazioni e realtà belle e piacevoli, essere ottimisti, giudicare i cambiamenti come una risorsa, guardare le cose in modo costruttivo. E qui scopro che ginnastica per tardone è nato prima della dieta. Non è finita perché non è finita, come afferma Olimpia Dukakis nella bella commedia stregata dalla luna. L'attività più indicata? E so per certo che Luana la fa ancora adesso perché l'altra sera su Facebook, il giorno dopo meglio, ha pubblicato delle foto tutta la sera tutta la sera ha ballato come una matta con suo marito e le sue Onizio. figlie, quindi c'è scritto quello che fa, ballare la fa sembra un po' alto il volume. Allora aspettate che abbasso il volume. Tra l'altro ne approfitto per ricordarvi che se avete domande, delle curiosità, potete scrivercele appunto nei commenti, così andiamo, vi rispondiamo subito. E esatto. il fatto di ballare è un'attività che fa benissimo, fa veramente eh. molto tenersi in forma. Infatti quando ho letto questa parte mi sono ricordata eh, di quando appunto un po' di tempo fa, prima della pandemia, anche vedevo delle, delle signore e dei signori di mezza età veramente scatematissimi nel ballo e molto appassionato Pensa, aspetta, come sono in gamba a parte come sono belli da vedere perché si divertono tantissimo e poi come sono davvero bravi perché alla loro età ballare in generale eh, però soprattutto alla loro età eh, ha tantissimi benefici si tengono certo. in forma va fa benissimo all'umore socializzano e quindi davvero aiuta anche secondo me a dare quel gusto in più alla vita che secondo me aiuta anche sicuramente sicuramente e concludo con questo eh, tuo eh, richiamo interessante dicendo che il ballo è un utile esercizio aerobico e contemporaneamente un modo divertente di conoscere persone il tango in questi anni ha avuto un esploa pazzesco no? Non dimentichiamo che andare a ballare presuppone una piacevole fase preparatoria in cui ci si fa belle, si indossano i vestiti più carini, si mettono i tacchi, i reggisseni che tirano su, calze più velate del solito per poi occhieggiare sbattendo le ciglia in modo che il ballerino più fascinoso abbia desiderio di invitarci a ballare. Utile e delettevole non si sono mai mescolati così bene. Quindi attività fisica, conosco persone, mi sento mio agio, mi sento più bella. Luana Valle scrive: È vero, abbiamo ballato come matti, è stata una serata indimenticabile e si vedeva. Allora, in... lì dove siamo? Alcune illustrazioni che trovate in Ginnastica per Tardone, dove eh, l'autrice, che tra l'altro ha una Pluriennale esperienza eh, legata appunto all'attività fisica del, del corpo, perché ricordiamolo che lei insegna nella scuola secondaria di primo grado, però ha, ha sempre studiato eh, materie relative appunto al corpo, al movimento, allo sport, diplomata all'ISEF, che ora si chiama laurea in scienze motorie, e laureata anche in pedagogia, quindi ha lavorato tantissimo con il corpo e anche sul corpo degli altri, ha avuto anche una palestra, sì. quindi ovviamente parla eh, con cognizione di causa e in questo libro trovate tantissimi eh, spunti interessanti No, per fare esercizio, esercizio fisico vero, verissimo. Ci sono tantissime eh, tantissime appunto illustrazioni in tutti e tre i romanzi. Giustamente come diceva Mari, in ginnastica per cardone ci sono davvero tanti esercizi che si possono fare a casa e, e utili per mantenersi, per mantenersi in forma. Ma Parlando sempre di dieta per perdone, c'è un capitolo che si intitola Sesso e consumo energetico. Allora, io ho trovato questo eh, capitoletto, in realtà ve ne leggerò un paio di pagine perché sono, eh, sono veloci, eh, veramente, veramente divertente, anche perché lei scrive... Non aveva ancora scritto sesso per perdono, ovviamente. E quindi lei scrive, fare sesso è un'ottima attività fisica che, come già accennato, agisce sui nostri apparati cardiocircolatorio e respiratorio. Ma quanto si consuma? E lei scrive, ho raccolto questi dati non proprio scientifici. Allora, bacio, ho circa 3 calorie. Bacio alla Notorious 35 calorie. Notorious, l'amante perduta è un film del 1946 diretto da Alfred Hitchcock. Nella prima parte del film la scena sul balcone della casa di Rio de Janeiro della durata di 3 minuti è diventata famosa per il bacio più lungo nella storia del cinema fino a quel momento, entrando così nel Guinness dei primati. Quindi sappiate che un bacio alla Notorious a consumare 300 di più di 35 calorie. Togliere i vestiti con calma, 12 calorie. Togliere i vestiti con foga, 85 calorie. Mettere un preservativo con erezione, 5 calorie. Mettere un preservativo senza erezione, 170 calorie. <ride> Preliminari affrettati, 15 calorie. Preliminari con adeguate sollecitazioni del punto G, 155 calorie. Per quanto riguarda le posizioni ci sono un'infinità di varianti che comportano un diverso consumo di calorie, dalla classica posizione del missionario, 22 calorie, a quella del candeliere, 916 16 calorie, 916 calorie, cioè quella del candeliere non è proprio di tutti i giorni, eh? Quest'ultima posizione, che richiede forza, resistenza, equilibrio ed una certa elasticità, pare poco indicata per le donne magre potrebbero uscirne delle imprinte. giustamente essendo il libro trattando, essendo il libro trattando, dal momento che il libro tratta dieta per il carbone, è giusto che voi sappiate che se volete fare questa posizione, vi dovete mettere a dieta, ma fermarvi prima del risultato ottimale, perché il sesso potrebbe risentirne, quantomeno nel cardediero. Raggiungere l'orgasmo dalle 120 alle 280 calorie. Mm? Raggiungere dalle 120 alle 280 calorie. Dipende. Fingere l'orgasmo, 310 calorie. Restare a letto a farsi le cocco alle 20 calorie. Andare via subito cercando di fornire una spiegazione convincente 500 calorie. Rivestirsi con calma 35 calorie. Rivestirsi rapidamente 90 calorie. Rivestirsi mentre sua moglie suona al citofono. Più di 3.000 calorie. <ride> Buoni intenditori. Direi che abbiamo detto ben bene bene. Allora, direi che possiamo passare, perché qui io te vedi come siamo, che riusciremo a parlare per un'ora e mezza dello stesso romanzo. Andremo da Derema, tra l'altro vorrei dire una cosa in più su Dieta per la sì, sì. che ehm, leggevo appunto sempre nella, nell nella parte introduttiva alla fine, e che appunto Luana Valle sottolinea che eh, con qualche accorgimento, quindi con una dieta sana, un'attività fisica regolare, come abbiamo visto da quello, che, dal, da quello che ci ha illustrato la nostra Lucia, e una buona dose di ironia, si può affrontare anche la vita da tardone, felice di esserlo, perché diciamolo, eh, non c'è niente di male ad avere una certa età, anzi, secondo me è molto importante anche essere felici di portare. Eh, gli anni che si hanno. Proprio perché è importante viverli bene e sentirsi bene con se stessi. In questo modo non c'è bisogno di mentire sull'età, anzi dire no, io ho eh, 45, 50 anni e sono anche orgogliosa di questo. E in dieta per tardone trovate alla fine, giusto per non farci mancare assolutamente nulla, anche alcune ricette che potete che potete fare, quindi vi potete davvero sbizzarrire, primi, secondi, dolci, Vero. ne trovate veramente di molto sfiziose, quindi davvero si tratta di libri molto completi. Assolutamente d'accordo con te. Completi ci sono anche i dolci, ci sono ricette di tutto un po'. Sì. E quindi davvero, ma poi guardate, ci sono gli esempi di dieta 1200 calorie, 1500 calorie e ci tengo perché l'ha scritto è scritta Manent, che ha studiato molto prima di, ha ripreso dei libri che non ha tenuto tra le mani da tanto tempo, quindi è un qualche cosa che lei ha scritto a fronte di informazioni e di documentazione, quindi siamo tranquilli che quello che leggiamo, certamente, magari se abbiamo un nutrizionista e qui arriva la parte che non riesco a... A togliere dal contesto, certamente vale sempre il discorso, ma so per certo che Luane è d'accordo con me: dal momento in cui abbiamo necessità di perdere peso, così come quando abbiamo male al ginocchio, andiamo dall'ortopedico, è giusto andare da chi si occupa di alimentazione se abbiamo un problema di sovrappeso, perché ognuno di noi è diverso ed è importante che il medico o il nutrizionista. Ti faccia un'analisi della tua composizione corporea e da lì decida la strada migliore per te. Chiudo il momento aziendale. Persone esperte e competenti, mi raccomando. Questo esatto. È molto... esatto. Luana scrive: Ma certo, sono una tardona. Fiera e felice di esserlo. Buona lettura, buonasera, Booksangers ci scrive Antonio. Ciao, buonasera anche a te, è arrivata anche Valeria Cocciolani. Da tipo un paio di giorni è uscito il suo ultimo romanzo eh, della, della Colf, direi che proprio chiude la saga dei sei romanzi. E poi chi c'è, chi c'è, chi c'è. Il volume abbiamo risolto, Gabriella Doagio? Bene, mentre aspettiamo che qualcuno abbia qualche cosa da dire. Passerei alla seconda lettura, cosa dici? Direi proprio di sì, io intanto sto tenendo anche monitorati i commenti per anche Justo. interagire con i nostri amici e le nostre amiche che ci stanno ascoltando. Bravissima. Intanto mentre tu cerchi la prossima lettura, Lucia, sì. eh, faccio... Una breve presentazione, magari, per chi si è collegato solo in questo momento e si starà chiedendo, ma cosa staranno combinando Lucia Caponetto e The Wismol Blog? Noi siamo le Books Angels, recensiamo libri, ma non solo. Eh, grazie alla presenza di Lucia, ne leggiamo alcune parti proprio in diretta per farvi proprio assaporare il gusto delle letture che vi proponiamo tra autori emergenti, esordienti ma anche già affermati in genere esatto. siamo molto attive con le nostre dirette su Instagram ma questa sera abbiamo voluto fare un'eccezione uno strappo alla regola per portarvi i libri di Luana Valle anche su Facebook esattamente eh, ma c'è un, ancora un, una mezza paginetta, perdona, mi indietro per perdone, che non posso fare a meno di leggere perché è un argomento che a brevissimo toccherà a me, che è la menopausa. E ho scoperto, leggendo questa pagina, cose interessanti rispetto alle donne nel mondo. Che vi volevo dire? Da un punto di vista sociologico e antropologico, i sintomi legati alla menopausa aumentano laddove diminuisce l'importanza della donna non più fertile all'interno della famiglia e soprattutto della società. Nelle donne orientali i sintomi si presentano con la stessa intensità e la stessa frequenza rispetto alle donne occidentali, ma con un minor disagio. Da molte donne africane che hanno trascorso gran parte della loro vita in amenorrea, assenza di mestruazioni, per le molte gravidanze, la fine del ciclo non viene quasi percepita. Alle donne indiane e arabe, la menopausa, che libera dal ciclo mestruale, conferisce maggior rispetto e prestigio sociale. In alcuni paesi del Giappone il passaggio della donna nella menopausa viene celebrato con festeggiamenti e le sue opinioni sono tenute in grande considerazione. In molte regioni della Cina le donne con la menopausa entrano nell'età della saggezza. Persino nella società americana, Mista, le donne nere riferiscono meno sintomi rispetto alle donne bianche. Nella nostra società, Andiamo a vedere. che, che yes. esalta valori come la giovinezza, la bellezza e l'efficienza, quando la donna entra in menopausa, va in crisi. Mm. Anche gli uomini, benché non lo dicano, attraversano la cosiddetta crisi della mezza età. Uno su tutti, il famosissimo commissario Montalbano, creato dalla magica penna di Camilleri e interpretato in tv dall'affascinante Luca Zingaretti che si squieta assai per la camurria dell'età quando si rende conto che le vecchiaie avanzano con la velocità di un razzo spaziale. Ma la menopausa è un cambiamento, non è una malattia. Ecco, ci tenevo a concludere così. Sì, molto importante proprio perché eh, Luana, eh, appunto, soprattutto in sesso per tardone, eh, vuole anche un po' demolire quelli che sono alcuni luoghi comuni anche eh, legati a, al sesso eh, delle donne in menopausa. Eh, perché si pensa che in menopausa per, il sesso perde importanza. Ci sono tantissimi eh, luoghi comuni legati a questa fase della vita. Più che altro femminile e quindi è anche molto interessante per questo motivo perché in realtà va anche a valorizzare un momento che in realtà ha il suo valore, ha la sua importanza e quindi merita assolutamente anche di essere eh, goduto. Nel, nel assolutamente, suo momento. assolutamente. E tra l'altro, come ha detto Lucia, giustamente non è che ci passano solo le donne attraverso queste crisi. Eh, ricordiamocelo perché ci sono anche i nostri amici uomini esatto anche per loro può essere utile questa ventata di ottimismo Assolutamente. Esattamente, esattamente tra il sesso e la ginnastica io torno un secondo ad una Ehm, ad una breve frase, a proposito del marito che dicevo prima, così mi tolgo eh, il pensiero di, di nominare questo marito meraviglioso, perché eh, dopo che Luana ha avuto la seconda figlia, a un certo punto decide giustamente, una volta che la, la seconda, ha avuto 4, 4 anni, ha deciso che avrebbe vissuto un po' per sé. E così è stato, con un'amica ho deciso di fare qualcosa di nuovo, le opzioni erano due, un corso di ceramica, mi piaceva l'idea di impastare la creta, e un corso di tango argentino. La scuola di tango era vicina a casa e così ci siamo iscritte, purtroppo senza un cavaliere, al corso per principianti. Quindi è importante, purtroppo senza un cavaliere vuol dire che il marito non è andata con lei, e questa cosa poteva sfociare in qualche cosa di spiacevole, ma se è vicino un uomo intelligente, questo non accade. All'inizio questa decisione non è stata completamente approvata, ma chi la dura la vince e balla. Ho danzato molto, comprato qualche abito da sera e i miei primi tacchi alti, ma davvero alti, sono stati proprio accostati per quella circostanza. E mio marito ha apprezzato. Il massimo della mia carriera di ballerina di tango è stato danzare, anche se per soli due minuti, sul palcoscenico di un teatro davanti a 400 persone. Ma chi mai l'avrebbe detto? E soprattutto, ma chi me l'ha fatto fare? Mi domandavo agitatissima dietro le quinte, traballando sui tacchi. E per calmarmi facevo esercizi di respirazione. Ma alla fine mi sono detta con grande soddisfazione. A quasi 40 anni ho fatto anche questo. E quando mio marito ha affermato, eri bellissima su quel palco, avrei voluto gridare a tutti che sei mia moglie, mi sono sentita come mai prima. Quindi anche la donna più forte, più autonoma, più sicura di sé, e io so che tutte queste eh, cose sono, sono insite in Juana Valle, avere un uomo che ti apprezza è un qualche cosa in più, che dà grande, grande gioia, ecco. Assolutamente, ed è vero molto importante in generale, però soprattutto anche per sentirsi apprezzate, sentirsi belle, sentirsi capaci, sentirsi proprio come delle star, come è capitato a Luana, e è molto importante e questo i nostri compagni, i nostri mariti lo possono fare. Assolutamente. Assolutamente. In conclusione, dice Luana, sono felice, ma lo sarei di più se non avessi scoperto un giorno di qualche anno fa che mi stava crollando la faccia. Le mie guance si erano come sgonfiate e tendevano tragicamente ai lati del mento. Usiamo la faccia che corrisponde alla corrispondente emozione, come afferma la protagonista di French Kiss a un fantastico Kevin Klein. Certo. Il crollo della faccia dà da pensare. E dal viso, nel giro di pochi anni, il crollo si è esteso al resto del corpo. Seguono in ordine sparso il sedere e il seno. Non c'è scampo. Una volta entrare in un negozio di biancheria era un divertimento. Provavi questo, quello, sceglievi completini simpatici e suscitanti. Ora, lo dico con una sincerità che mi costa, inevitabilmente gli elastici si infilano nella ciccia. Poca o tanto che sia. In conclusione, talvolta non mi riconosco in quella che vedo. L'immagine che compare riflessa nelle vetrine dei negozi non è la mia e perciò mi rido con le amiche che provano quello che provo io rispetto a quando avevo vent'anni. Cerco di curare di più la mia persona, scelgo con maggiore attenzione i miei vestiti, mi concedo qualche seduta dal parrucchiere, mi tocco un po' più spesso ed eseguo regolarmente gli esercizi che sono descritti in questo manuale. E poi mi guardo allo specchio con maggiore indulgenza. Cerco di non farmi fotografare troppo in primo piano e in ogni caso do una bella scrollata di spalle. Roman Gray scrive, l'ironia è una dichiarazione di dignità, è l'affermazione della superiorità dell'individuo su ciò che gli capita. E invecchiare capita, nessuno se lo va a cercare. Ma non invecchiare è peggio, pensiamoci. Perciò mi prendo un po' in giro nella convinzione che una donna che si piace, che è in forma, forte e sana, anche nella sua morbidezza, possa vivere meglio la cosiddetta mezza età e anche affascinare, incantare, ammagliare. E sedurre molto di più di una faccia di plastica mi raccomando prendete appunti perché questi sono consigli davvero davvero molto molto preziosi basati proprio ed è secondo me il punto di forza su quella che è la sua esperienza l'esperienza di, di luana e, e quelli che sono anche i suoi ricordi perché mh, prima di ad entrarsi nelle diverse tre tematiche, lei parte proprio da lì, da quello che lei ha provato e che l'ha spinta ad approfondire queste, queste tematiche e a, e a scrivere questi libri. Quindi ritroviamo i suoi ricordi, la sua esperienza, le sue emozioni, i suoi successi, anche i suoi fallimenti, i suoi dubbi, le sue paure, come davvero ognuna di noi. E, e quindi è come eh, sentir parlare un'amica, devo esatto. dire che eh, l'impressione è proprio questa ed è proprio il bello di questi libri sentire, esatto. parlare um, eh, davvero un'amica e dà proprio l'idea di eh, trovare anche qualcuno che eh, riesca ad ascoltare anche quelle che sono le nostre esigenze e anche i nostri timori nell'affrontare un momento della vita comunque così delicato perché obiettivamente è un momento delicato Senz'altro, è un momento delicato e c'è Ernestina che vuole dire una cosa. Cosa c'è? Eh? Ah, dice che lei è molto fiera delle sue zampe. <ride> delle sue zampe di gallina vuoi dire? Sì, sì, sì. sì. Lei dice che proprio so le trova meravigliose, quindi non capisce come mai qualcuno possa pensare che possono essere... Qualche cosa da eliminare. Lei sostiene che se le levassero le zampe non potrebbe camminare. Hai ragione Ernestina, le zampe di gallina sono fondamentali. Lo dico sempre anch'io quando mi guardo allo specchio. E sappi che d'ora in poi ti penserò: quando mi Credo... guardo... ti penserò alle zampe di gallina della nostra Ernestina. <ride> molto bene, qui come al solito chiacchierando, chiacchierando siamo arrivate al tema che abbiamo lasciato per ultimo perché adesso Mariangela ci racconterà cose turche vero Mari? assolutamente certo. <ride> ero già preoccupatissima mi hai spaventato no, no, ci siamo ci accordate ci siamo, non non ci ci siamo posso... accordate che vi racconteremo cosa Mari scusa <ride> No, assolutamente ero già preoccupata perché Lucia è imprevedibile, quindi devo fare attenzione perché la vedo un po' birichina questa sera a parlare di tutte queste tematiche, la vedo bella spiritosa, <ride> quindi temo che tra poco arriveranno domande molto particolari. E invece ti stupirò. No, perché ci sono argomenti talmente delicati, talmente intimi, che è giusto che ci racconti soltanto tu, perché io ritengo che non sia giusto che raccontarli, ecco. Quindi, delle due è giusto che sia tuo dimorarti. Scherzo, scherzo! Ti ringrazio tantissimo dal profondo del cuore per questo altruismo che hai dimostrato nei miei confronti. Bene, e allora è il momento di Mariangela! Sto iniziando a tremare. <ride> no, guarda, abbiamo già finito no, di tremare, prosta. te lo prometto. Intanto, io per chi fosse arrivato in ritardo farei un ripasso del termine Tardona e direi che dal dizionario Treccani, Tardona significa donna in età non più giovane, specialmente se mantiene od ostenta modi atteggiamenti ed abbigliamento giovanile. Dal gergo delle ultra quarantenni, tardona, sostantivo femminile, simpatico, appellativo, riferito ad affascinanti signore di mezza età, curiose disponibili verso la vita, gli altri di se stesse. Dotate di una grande ironia, non mi di essere giovani. Perché? Lo so. Quindi, scriviamoci anche questa definizione proprio da scrivere sul post it e appiccicarlo allo specchio del bagno così la teniamo ovviamente sempre presente tra l'altro se avete qualche curiosità qualche domanda mi raccomando potete scriverci eh, nei commenti certo che tu dai degli assist, però come dai, degli assist, anche tu siamo arrivati al sesso per parlone. Dico: se volete fare domande, non esitate, scriveteci. Allora, anche tu ti provo. però, eh, Ernestina, chi eh, è? Sì, eh, eh. Allora, eh. non fare la gallina, perché di gallina ce n'è una sola. E sono io. <ride> Assolutamente. È perché poi me la vado a cercare e dopo non posso dire no, non rispondo. Eh, no, non rispondo. Ma ti salvo io, ti salvo io perché invece ah, ti racconto su di te perfetto, perfetto, ti salvo io. <ride> ti salvo io perché no. ti racconto come ha scoperto Luana che cosa fosse un rapporto sessuale. Ah adesso entriamo veramente nel vivo della cosa? Eh? <ride> Ho scoperto cos'è un rapporto sessuale e come si fa sentendo raccontare una barzelletta un ragazzo innamorato perché allora era solo così della sua fidanzata e desideroso di fare l'amore con lei chiede a suo padre come si fa a fare sesso e il padre senza giri di parole risponde devi mettere la cosa più lunga che hai dove lei fa la pipì in quel momento come un flash come un'illuminazione questo terribile e stupidissimo doppio senso ha squarciato il cielo della mia ignoranza e ho capito tutto. E i curiosi, la barzelletta finiva così. Il giorno dopo, i due fidanzati si incontrano, ma prima di finire sotto le coperte, il giovane va in bagno e dopo un po' si mette a gridare. Aiuto, aiuto! Sono rimasto incastrato con un piede dentro al gabinetto! e dice Luana per la prima volta ho riso di cuore e non perché ridevano gli altri ho riso perché avevo capito e ho riso e ho continuato a ridere tenendomi la pancia anche quando i miei amici non ridevano più perché il precedente rispetto a questo meraviglioso e divertentissimo aneddoto è che lei non capiva mai le battute, soprattutto quando si parlava di sesso e quindi era un po', non dico frustrata, però il fatto di finalmente di essere riuscita a capire questa cosa l'ha veramente, veramente sfregata. Ma, intanto leggo un commento Lucia, Sì, di, del nostro amico Bruno Volpi che ci scrive siete sì. forti ragazze e grande Luana, ti ringraziamo Vero. molto grazie Bruno per, per essere qui con noi per seguirci benissimo Luana, scrive adoro Camilleri ti ringrazio di averlo citato scrive sono assolutamente d'accordo con Lucia ha riferito sicuramente al discorso che serve un nutrizionista quando si vuole perdere peso assolutamente mi hai fatto commuovere Lucia ha scritto prima Luana l'ho già letto e ho anche già risposto anche a me perché effettivamente eh, mi, ha, mi ha commosso quello che lei ha scritto e direi che rispetto al sesso dopo un po di situazioni imbarazzanti, lei scrive per fortuna le cose migliorarono il sesso è l'esperienza più completa soddisfacente e appagante che esista perché è l'unica che si fa con tutti e cinque i sensi ci avevate mai pensato durante il sesso fatto bene si accarezzano preziosi velluti, si gustano sapori reconditi, si odono i sospiri dell'incanto, ci si inebria di profumi segreti e si guardano le meraviglie del mondo. La citazione è mia, ma di un racconto che nessuno vuole pubblicare. Chi Così gliela ha detto. Ho sempre preferito il sesso comodo, fatto in un bel lettone, senza vestiti e senza fretta, piuttosto che quello rubato nei portoni, negli anfratti, con i pantaloni giù, la gonna su e le mutande di tasca. Bellissimo. E poi c'è un tema importante che viene trattato, anche se questo libro viene letto dalle Tardone, va da sé che potrebbe essere letto anche dalle figlie delle Tardone. E allora c'è un momento importante dove si parla di contraccezione. E c'è sempre forte timidezza rispetto a questo tema, no? perché adesso io le ragazze di oggi non le conosco, non lo so, ma sicuramente ai nostri tempi entra entrare in una farmacia e chiedere un preservativo non era proprio una cosa così semplice, addirittura al supermercato, insomma, diciamo che le donne non erano tanto agevolate, non questa procedura, lo sguardo di coloro che erano lì poteva essere abbastanza intimidatorio. Invece c'è chi si divertiva da matti proprio per questo. Scrive Luana, devo confessare che a volte mi sono divertita un sacco alle spalle dei farmacisti, sia uomini che donne, che mostravano un certo imbarazzo quando al banco io, una donna tra gli altri clienti, chiedevo senza abbassare la voce quello che volevo. Ed erano loro ad abbassare la voce se io mi dilungavo a guardare i vari tipi e chiedere spiegazioni sui vari modelli dopo aver scelto mi facevano pagare come razzi e mi incartavano la confezione alla velocità della luce come fosse qualcosa di vergognoso da mostrare. E qui si apre un mondo che non affrontiamo stasera. Giusto? <ride> Eh sì, eh, purtroppo ormai il tempo sta quasi per scadere e quindi dovremo rimandare determinati approfondimenti. ulteriori. <ride> Peccato perché Mari era proprio volenterosa di raccontare dei dettagli della sua vita intima e sessuale. Che purtroppo, vi racconterò. <ride> purtroppo dovete attendere, così creiamo anche un po' di suspense <ride> sull'argomento. Creiamo yeah. un po' di suspense, ma. Non posso esimermi dal far vedere intanto la scelta. Adesso Luana penso che butterà giù, però ragazzi, cioè, lei ha scelto di eh, mettere anche le posizioni. No, e c'è la ah. posizione della pinza, c'è la posizione dell'oto ma la cosa che proprio ah, dice, questa è bellissima <ride> la mia è perché lui non si trova perché... Vede, veramente come per, <ride> per ma guardate che cosa ha utilizzato per il maschio, e a me viene da dire che ha usato un tronco di figo <ride> esatto direi che come abbinamento no? No. ecco, cioè, il tronco no. di figo direi che è inevitabile e devo dire che questa donna con questo tronco d'albero si diverte un bel po' quindi sappiate che non dovete acquistare il kamasutra comprando questo romanzo e dai è un romanzo ma secondo me si può definire romanzo insomma a fine puntata sì, va benissimo definire è un romanzo oh. ah. e quindi direi che vi voglio togliere una curiosità io non la sapevo assolutamente Adesso l'avevo trovato e l'ho perso, se non lo ritrovo uguale. guaio. Caspita! Questo è questo. Il bacio. Ecco, lo sapevate che si dice che in epoca medievale il bacio venisse usato dai cavalieri con lo scopo di capire se le mogli avessero bevuto mentre loro erano alle crociate. Ecco, a quei tempi sicuramente a me avrebbero sempre beccato, perché io un bicchiere di vino me lo bevo volentieri, anche io non disdegno, ti dirò. Fortunatamente per noi tutti il bacio non è rimasto circoscritto all'alimentazione né utilizzato come etilometro coniugale, ma è diventato quel meraviglioso scambio di emozioni che apprezziamo tanto. Assolutamente sì. Cosa ci diciamo, cara? Io andrei avanti per ore. Anche io, perché davvero... Eh... Questi libri offrono tantissimi spunti eh, sì. per, eh, per riflettere, per sorridere, per pensare, per ricordare anche, perché poi davvero, eh, se ci si pensa come facevi tu prima Lucia, anche eh, nel, nel passare del tempo, come cambiano anche certe percezioni, ad e esempio, eh, anni fa magari certe questioni si vivevano in un certo modo, c'era anche più la questione del tabù, anche legata al sesso, eh, nei giorni odierni, fortunatamente, molti di questi tabù sono caduti, si parla di più di tante tematiche e... e, e le si vivono anche con uno spirito eh, diverso sicuramente, quindi è anche bello ricordare anche quando si era piccoli e piccole, come certo. era anche diverso questo, questo mondo, fa parte Verissimo. di proprio... Ricordi generazionali fondamentalmente, secondo me, perché ah, i, tempi, i tempi cambiano, non è per retorica, però effettivamente è così, molte tematiche le si affrontano anche in modo, in modo diverso, le si vivono in modo differente. Vero, Ass vero, vero. vero. Allora Cara, io direi che possiamo chiudere anche perché le persone iniziano ad abbandonarci perché giustamente devono preparare la cena, devono cucinare, devono andare a fare tutte queste cose che abbiamo abbiamo, delle quali abbiamo parlato stasera. Edizio. Guardate, vi do, vi do, aspettate che vi cerco un suggerimento per stasera. No. Eh. Ecco qua in sovraimpressione. Noi vi ricordo che siamo nel book Angels, ci trovate anche su Instagram, con le nostre dirette. Questa sera eccezionalmente vi abbiamo fatto un saluto qui su Facebook. E io sono Mariangela Cofone di The Wismal Blog. Trovate il mio profilo appunto su Instagram, ma anche il mio sito web, dove potete leggere le varie recensioni che scrivo assolutamente, io invece sono Lucia Caponetto, ho un canale YouTube Lucci underscore Legge, dove c'è un po' di pigrizia ad iscriversi, ma non importa c'è tempo al tempo eh, su Instagram sono molto attiva con le autoletture che normalmente riporto anche su Facebook, ma non sempre, quindi andate a prendermi su Instagram e iscrivetevi o meglio, seguite il mio profilo Instagram Lucci underscore Legge dove troverete sempre tante cose nuove e concludo con questo ogni perdona Conclude il sesso a modo suo. Allora, leggere un buon libro <ride> è la conclusione ideale dopo qualunque attività si sia fatta. E ascoltare i consigli delle books angels, credetemi, garantirà serate così molto molto molto spesso indimenticabili, quindi seguiteci anche nei prossimi appuntamenti nelle prossime dirette, grazie a grazie per averci mandato i suoi libri grazie Luana Valle davvero grazie a te Mari che hai accettato grazie. di eh, trasferirti su, su, su Facebook per questa puntata eh, noi ci salutiamo ci diamo appuntamento a prestissimo avrete mie notizie a breve vi ricordo che mercoledì prossimo alle 21 non è vero, mercoledì prossimo alle 18.30 riprenderò la diretta con Romanzi in diretta, il mio personalissimo format con il quale faccio una recensione assolutamente soggettiva e moltissime letture dedicate tutte ad un romanzo. Eh, si intitola Black Wedding di, ve lo dirò perché si chiama Anna Rosa, Direi Wailer, ma chissà, magari ho sbagliato la pronuncia del cognome. Informerò bene con lei per dirlo meglio quando sarà il momento. Ci vediamo mercoledì alle 18.30. Grazie. Salute ciao, a presto. Figlio. Uh, Ernestina che poi mi fai i musi. Ciao, ciao ragazze. Ciao. Ci vediamo alla ciao. prossima. Bravo. Ci vediamo alla prossima puntata. Tu non no. scappare, Mariangela, eh? Ciao. <ride> ciao. <ride> Grazie